Degli elementi. Potere del ghiaccio. Combatti, Achilos. Sono più forte. Arrenditi dal caccio. So che puoi farlo, lo hai già fatto altre volte! Non accadrà mai che mi arrenda un ghiacciolo che si dà tutte queste arie! Mi dispiace sentirtelo dire, ma mai quanto a te dispiacerà di averlo detto! Tempesta di ghiaccio! Thank <laughs> you. La loro forza si equivale! Già, se uno dei due non fosse un orribile e malvagio mostro buono a nulla! Non saprei su chi scommettere! Non vinceremo solo con la forza, Ico! Libera la mente e concentra i tuoi pensieri sull'avversario! Nessun problema. È facile concentrarsi quando Riff non c'è. Oh! oh! oh! Inutile, guardiani! Non avete la minima speranza contro i miei nuovi poteri! Credo proprio di no, sai? Adesso posso concentrarmi! Ah! Uh! Uh! Uh! Ah! E eh, vai! Sì! <susurra> Ma non è ancora finita! <susurra> uh! Uh! Uh! Uh! Ah! Il lancio del Darkan dovrebbe diventare uno sport gormo olimpico! Gormiti, potenza degli elementi! Energia del fuoco! Xator, sei proprio sicuro di volerti battere con me! Il sigillo del fuoco è proprio dietro a quel buffone. A proposito, non vi sembra che Xator sia come in pausa? Aaron ha ragione, forse. Ah! Sudo ardente! Era un miraggio! <ride> <ride> Avete appena attivato il sistema di difesa! Vi auguro buona fortuna! Sottobo! Attento! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ehi! Hey, il dirupo sta salendo! Non sta salendo! Siamo noi a cadere! Oh! Oh! Oh! Oh! A cosa servono i muscoli se i tuoi avversari non hanno un cervello? No! Ti aiuto io! Fiamme selvagge! Mi tengo io, ma non so quanto resisterò! Posso offrirti il mio aiuto? Ci conto! È quello vero, stavolta! <tossi> Yuhuu! L'ultimo lavoro, guardiano. Gormiti, hm. gormiti i Chi mi fermerà, Gormiti, gormiti.